una uh, telefonata in linea vediamo chi ha telefonato a Mi Manda Rai 3 pronto, buonasera buonasera, salve, sono il senatore Lello Ciampolillo del Movimento 5 Stelle H ti saluto la, la collega che è lì presente buonasera senatore. buonasera dica. a tutti voi buonasera, no, no, buonasera senatore, dottor Stottile buonasera senatore, dica, perché ci ha chiamato? Sì, io, io chiamavo perché ho visto l'intervento precedente quello che riguardava carnivori contro vegani sì. e mi è sembrato molto strano in trasmissione non ci fosse il medico, eh, il medico vegano. Cioè c'erano a confronto eh, due medici, ma eh, non, non, non, non c'era quello vegano, anche perché... Insomma, non... eh, noi sappiamo che invece il eh, professor Berrino è eh, un medico vegano, quindi proprio ma, eh, certificato. Ma A me non risulta, per un semplice motivo... Però a noi motivo... sì, però mi scusi, no, però, senatore, se... non capisco la telefonata, mi perdoni, mi, perché... Mi scusi, no, no, no, non no, risulta, no. perché il dottor Berrino eh, dice... Dice che è possibile mangiare le uova, che è possibile bere il latte e, e anche la carne, quindi a, a confronto un servizio pubblico dovrebbe mettere da un lato il, il medico Lei è medico, della Commissione parlamentare legato. di vigilanza della RAI, io sì. credo di avere fatto una trasmissione equilibrata, eh, senatore eh, eh, Ciampolillo, to, to. No, ma lo sa perché? Perché abbiamo to, messo to. a confronto eh, chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, to, abbiamo to, to, analizzato... To. Abbiamo analizzato... Mille. Mi scusi, Mi senatore, parto... finisco, io l'ho fatta finire. Abbiamo analizzato i rischi della carne, di chi la mangia abbiamo sentito la campana dei produttori di carne, dei produttori di pollo, credo di avere dato eh, un servizio ai telespettatori esaustivo mm, mm, se, se lei non la pensa in guardi, questo modo rispetto guardi, alla sua il opinione il titolo è carnivori contro vegani, se lei non mette dall'altra parte un medico vegano ce ne sono tanti in Italia, ne avreste potuto chiamare uno, invece sì. non l'avete chiamato no, l'abbiamo chiamato, Berrino è vegano, le sto dicendo, c'è stato Berlino, presentato Berlino, come no, un medico no, vegano non è assolutamente vero, perché Berrino dice Dice di mangiare latte che va, eh, però il latte, però il vegano è un crimine bere il latte o no, sì, mangiare sì, la paillata, sì. mi perdono. Il, il medico sì, vegano non le dirà mai di bere, di bere il latte di mucca, quindi va messo a confronto, per una trasmissione completa e corretta, va messo a confronto sì. un medico vegano. Poi lei, proprio dottor Sottili, ha parlato anche dei, dei, di quei bambini... Eh, malati perché vegani, io mi sono occupato di questo, sì. più volte anche in parlamento no, io ho fatto cioè, una domanda io, senatore, posso, mi scusi. Un cosa ho, fatto, eh. ho fatto una domanda senatore, ho chiesto se i bambini <coughs> che eh, utilizzano eh, il metodo vegan hanno dei problemi oppure no, ma ho eh, fatto una domanda a tutti e due, tutti non ho preso che, così ne così. approfitto, visto che siamo in diretta, tutti quei casi che sono stati sì. segnalati dalla stampa, dove hanno detto, dove si è detto che erano malati perché vegani, io personalmente ho chiamato ho parlato con i direttori sanitari o con, con i pediatri e sì. mi hanno confermato ho affermato che tutti quei casi, basterebbe pensare a quello di Milano o a quello di Genova o a quello di Belluno, erano tutti casi falsi. Ho parlato io con i medici della direzione sanitaria. Quindi eh, chi mette in, in giro queste informazioni eh, fa... Lei fa è una medico, cosa senatore Ciampolillo? No, non sono un medico. Per questo ho parlato con i medici, mi sono fatto confermare che quei casi di bambini malati perché vegani non era vero perché l'alimentazione non era vegana. Ho parlato col, col primario di pediatria del frate Bene Fratelli, ho parlato col direttore sanitario dell'ospedale dello, dell di Genova. A ho noi sembrava che Berlino, medico. senatore, fosse il più competente in materia, tra l'altro eh, eh, eh, ha lavorato all'Istituto eh, la... all dei Tumori eh, di Milano, ci hanno detto che era eh, un vegano, quindi abbiamo messo a confronto due la... voci. volevo eh, dire le una cosa, una Senatore, non un dottore che non dice di bere il latte, che non dice di mangiare la carne, un, un dottore che prescrive Invece le diete no, vegane. Le prego, no, no, no, no, ragazzi, eh, scusate, eh, siccome il senatore ha chiamato mi manderai tre, ci devo parlare mm, io. Eh, no, eh, quindi eh, non facciamo dibattiti. Comunque dico, senatore, Carnivori mi fa piacere... vegani, mettete no. dall'altra parte un medico vegano. Eh, va bene, dico, è un, questa è una sua opinione. Noi abbiamo, abbiamo messo un dottore che dice che bisogna mangiare la carne e un dottore che dice che la carne fa male. Abbiamo messo a confronto due scuole di pensiero. Ora, senatore, io intanto mi fa piacere che lei guardi e mi manda Rai 3 e che sia così sensibile ai temi del servizio pubblico con tutti i problemi che abbiamo in Italia. Io come vede le ho dato ospitalità. La ringrazio. E... No, ma eh, Fisi Figuri, poi non è un problema di Movimento 5 Stelle o di Commissione di Vigilanza. Se c'è qualcosa che non l'ha convinta, noi come vede le abbiamo dato ospitalità, non c'è problema. Però, sempre ma io la tagliata posso continuare a mangiarla? Madonna. Madonna. va bene buona no, serata grazie. Buona grazie grazie grazie senatore sì. la ringrazio e la saluto grazie di questa grazie a lei grazie buonasera buona va bene